Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi che si fa con la base operativa, anzi nella base operativa, con la Venger l'aiuto di un amico, l'auto che vogliamo duplicare e un'auto da sacrificare, quante più auto abbiamo da sacrificare, ovvero LGRH8 o Faggio, quante più duplicazioni potremo fare allora, è il glitch dell'Avenger sostanzialmente, però con qualche piccolo cambio allora la prima cosa che dovremo fare ragazzi è andare nella vengar con il nostro amico e premere freccia a destra e entrare nell'officina nell dopodiché saremo entrati nell'officina, premeremo cerchio e andremo su esci dalla base operativa dovremmo eh, schiacciare esci dalla base operativa e immediatamente andare sul lettore multimediale e sospendere l'applicazione il vostro amico automaticamente avrà il black screen e rimarrà in quella schermata e ovviamente se lo fate abbastanza velocemente perché ci può stare anche che non succeda a me una volta sola è successo che il mio amico non è rimasto con lo schermo nero eh, una volta fatto ciò ragazzi vi troverete in una nuova sessione il vostro amico che cosa dovrà fare? dovrà andare nella schermata di parti e dovrà fare un giochiamo insieme come state vedendo quindi eh, andrà ad invitarci mentre noi saremo in un'altra sessione andrà ad invitarci, farà giochiamo insieme in maniera tale che noi potremo unirci nuovamente alla sessione dove si trova il nostro amico mentre che è in schermata nera quindi io sto accettando l'invito e andrò a rientrare nella sessione dove, dove andrò a fare il glitch insomma, no? dove stiamo facendo il glitch ragazzi? La sessione può essere pubblica o a inviti però io consiglio a inviti così non avete rotture di coglioni, gente che sta lì e vi rompe la minchia mentre state facendo gli spostamenti. a questo punto tornati nella sessione ragazzi come potete vedere abbiamo il nostro amico che è buggato quindi abbiamo un'attività un creata da Rockstar missioni, un lavoro da titano però potete avviare qualunque cazzo di missione volete perché non è per forza il lavoro da titano abbiamo sempre quella perché quella è la prima e quando sarete dentro il vostro amico che cosa dovrà fare? dovrà andare in parti e fare partecipa a sessione ragazzi è semplicissimo noi premeremo cerchio e rimarremo nella schermata nera allora il nostro amico accetterà il primo messaggio quando accetterà il primo messaggio noi usciremo e lui accetterà il secondo messaggio automaticamente sarà in grado di di muoversi nella base operativa e come vedete è invisibile al radar ragazzi il glitch è abbastanza semplice eh, cercherò di portare il metodo anche per chi ha xbox one perché questo metodo è solamente per gli utenti ps4 quindi cercherò di portare il metodo per xbox one e nulla continuiamo con il glitch ragazzi a questo punto che cosa dovete fare uscite dalla vostra base operativa Chiamate una LGRH8 o un faggio, un'auto o una vespa che volete sacrificare. E una volta fatto ciò, quando vi è arrivata, che la vedete in mappa, rientrate nella base operativa e continuate a fare il glitch, ragazzi. Quindi a questo punto, eh, entreremo nella nostra base operativa e andremo a fare il glitch. Diremo al nostro amico di mettersi eh, dietro, di lato, un pochino distante dall'auto ragazzi e di tenere premuto triangolo, io di solitamente eh, faccio mettere chi mi aiuta qui dietro mentre il nostro amico sta salendo noi scenderemo a questo punto passerà alla guida e saremo pronti per poter fare il niche il glitch è lo stesso di sempre ragazzi quindi che cosa dovrà fare il nostro amico dovrà andare a parcheggiare l'auto incastrata metterà l'auto incastrata nel punto dove noi vogliamo o meglio qui ragazzi dove andremo a teletrasportarci e una volta fatto il tutto l'unica cosa che dobbiamo fare è assicurarci che l'auto ci teletrasporti cioè che il personaggio, scusate, si teletrasporti nell'auto come state vedendo adesso facciamo un paio di prove e come vedete il personaggio si teletrasporta l'unica cosa che dobbiamo fare è metterci vicino all'uscita e premere X e triangolo insieme X per uscire dalla base e triangolo per salire nell'auto se tutto andrà bene vi troverete con uh, con l'auto fuori vi troverete con l'auto fuori dalla base operativa la targa cambiata e sarete pronti per fare il glitch cioè per fare avete già fatto il glitch ragazzi la duplicazione è avvenuta scusate oggi ma sono un po' ricoglionito eh, la duplicazione è avvenuta chiamate il vostro centro operativo mettete l'auto dentro il centro operativo e poi la mettete in garage ragazzi il glitch è semplicissimo eh, una cazzata insomma è cambiato solamente un piccolo passaggio secondo me è ancora più facile rispetto a prima e funziona benissimo ragazzi che altro dire potete fare tutte le auto che volete con questo glitch una dietro l'altra l'importante è che abbiate un amico che vi aiuta non servono targhe personalizzate perché le auto che andrete a duplicare avranno la targa dell'auto che voi sacrificherete e quindi non avrete nessun genere di problema per quanto riguarda le carte personalizzate detto questo ragazzi il glitch finisce qui proverò a caricare quello eh, per gli utenti di Xbox One un saluto a tutti, al prossimo video ciao a tutti